Salutiamo anche tutti i nostri follower mondiali. Cominciamo da... Indonesia, Malesia, <laughs> Taiwan, Taiwan, Hong Kong, America! Hey! Ciao ragazzi, benvenuti a Gelaggia Italia. Oggi mangiamo peperoncino, scusate, this è qui. Ura! Urapan. Urapan? Okay. Kruppu, no, un pin. Un E nasi. Buon appetito. Un orticale. No, okay. Qualcuno ne hai preso? Mm? Che cosa hai preso? Verdura. Verdura. Ok, Urap Urapan. Un pin e tempeluana. ti piace? Sì, tanto è piccante la salsa? la piaccio tu? molto piccante un po' mi sambal già buona già buona io non ho chiede dubbi che buona Tempe è buonissimo. Si chiama tempe di dole. Mi dole perché è fritto. Devo tagliare un po' anche la maglia. È fatto in pastella con delle verdure e delle spezie. Mi dai ancora un lempia. Salsa giavara. Un javara. Buon appetito. Comanda il Vedete che sei preso di tanto? Sì, Se... questo? Un fumetto. Oh, non so, mi sento una fetta. La verdura mangi tutta? Eh sì. Ah, no. E eh, questo. Mm -hmm. Ma non è couscous, vero? No, È cocco? È fatto col il cocco. Sì, eh, sai. Il cocco, il germoglio? non no. couscous, prima. Ma, mm -hmm. Ma Tricol c'è dentro Ma la salsa che, quando hai cotto il cocco, hai messo delle spezie. Sì, eh, Quali sono? Un ciur, mm -hmm. aglio, mm -hmm. un boutique, le e Come si chiama? Bombeira. Scalogno? Scalogno. Basta. Ok. le <coughs> altre mix. tritate sul mix. E curcuma? Eh. colore è anche... Giallo. Sofia, perché lo mangi? Ti fa male la pancia? Un po' sì. troppe spezie, non sono abituata. <ride> e quindi cosa stai mangiando? Cosa mangi? Verdura, tonno e un po' di formaggio. Molto semplice. Esatto. Tonno. Buon appetito, ti risorgo con le tue mani, sì. E ma calma che stanno andando a mangiare. E' un bel Mmm. Mangiushi. Mostralo, mostralo. Samba già ora finito. Abis. Mi manca una ora. Mandateci. <laughs> ah, mandate or una <laughs> Ah, io mamma madonna Ma non è il metodo giusto Beh non sporco tutto questa... invece questa pastella come è fatta? Molto buona è simile a quella delle altre frittelle di... Come fare Bawan Bawan. Quelle di verdure ti ricordi? Ah. Abbiamo mangiato le sera E quella Farina? Allora Di riso Ho messo 5 cucchiaio mm. Farina doppio O, mm. le tre, più leggera del povero, doppio O, è più raffinata, 5 mm. mm. di quelli, più 5 pene di riso, mm. che ce l'abbiamo ancora, sempre 5 e c'è marinatura di un um, aglio che è proprio uno spicchio. Sì, un spicchio di aglio un spicchio di scalogno sale un mm -hmm. giro insieme visto che noi non abbiamo purtroppo quella, ah. quella fresca ho messo quella polvere però eh. dopo perché siamo, perché ma hai messo messa, per amalgamare hai messo cosa acqua mm -hmm. acqua, acqua 150 ml di acqua di acqua per poi aggiustare dipende da noi invece le in temperature usiamo il satellite e l'uovo per quello fatta più pesante. Questa? No, le nostre. Poi eh. non è crocante, è crocante. Eh. Buona. Buon appetito. Ma ha proprio un gusto diverso no, questa panatura rispetto alle nostre. No? Eh, infatti. Piace di più. Eh, non è. È anche più... strano. Quale? Questa. Però... Queste anche le verdure dentro al cipollotto, quindi gli dà il sapore. Subscribe. Dov'è? Subscribe e? Like. E poi? Commenti. Commenti. Di un, un po' <ride> Bella, si dice. Eh? Bella in bello. inglese. Bella. Guardate qua, vicino perché lei che ha avuto. Oh, io. No, no. Ma no, no. guarda di bello. No. No, no, ma si sente. Che... Non è vero? Non allora, i, tutti i netizen vogliono sapere il tuo account Instagram. Aurora.net lo vedi. Ok. Ok. No, tuo, no, per finta. È il tuo Instagram name. Oh. si chiama? Mm. Sì. Follow, follow, follow, follow. Mm. Follow 1100 Eno 1100 Ringrazio Aurora account Aurora Aurora Ugaletti In questo video un saluto speciale a uno dei nostri follower più attivi Ciao Diego E salutiamo anche i Enetigen Indonesiani come si dice? Ciao Indonesia! Ciao Indonesia. Ciao, Indonesia. Ciao. Ciao Indonesia! Ciao! Salutiamo anche tutti i nostri follower mondiali! Cominciamo da! Indonesia! Malesia! Taiwan. Taiwan! Hong Kong! America! hey! <ride> Thank you guys! Dubai! Dubai! S Saudi Arabica! Papua! Papua! Eh, Papua e wow. of course uh, italian Italia non so vi <laughs> salutiamo di nuovo ciao. ciao il review di tempe mendoan e anche urapan urapan allora iniziamo dal tempe mendoan mm -hmm. buono e, mh, le fettine devono essere tagliate molto sottili perché sennò l'impanatura non prende bene non è abbastanza croccante in generale, buono. hai tagliato te? Hai. Sono stata io. <ride> <ride> ok, eh, niente, E invece, ora, ora pan. Mm -hmm. buono. A me non piace tantissimo il cocco, ma, ma è proprio il mio gusto. Però è, è una comunque una verdura che ti, ti viene voglia di mangiare, comunque in ogni caso. <ride> <ride> allora, il voto per Tempe Mendoan? <ride> il voto per Tempe Mendoan è sette e mezzo E per Urap? Sette e mezzo, otto Sette e mezzo, 8 A me è piaciuto tutto, tranne il Tempe E mi sono piaciute tanto le verdure, che non so come si chiamano Urap Urap mm. Il voto per Tempe anche se non ti piace Sette e per ora 8. A me è sempi cioè mi è piaciuta tanto. 8, va bene. Tempe Mendoa, mm -hmm. Buona, a me è piaciuto, piaciuta l'impanatura molto mh, gustosa, buona, diversa da come la facciamo noi di solito voto. e il voto che io do è 8. 8. Sì, sì. Otto, wow. Le urap. urap a me non sono piaciute tantissimo, le ho mangiate però non, non incontra tanto il mio gusto, mm -hmm. per cui io do un 7. Un 7 sì. va sì. bene. Sofia! Ciao a tutti! E come qua, lo so che non hai mangiato urap. Eh no, purtroppo perché ho avuto un po' di problemi di pancia, credo per le troppe spezie. Quindi ok. Prima c'è il grazie Don't forget to subscribe to our YouTube channel and uh, comment this remember, and, uh, Tanti like, mi raccomando! Commenti! Salutiamo, io sono Tecla, ciao ragazzi, io sono Aurora, io sono Sofia, mamma Alessia, ciao, grazie, grazie. ciao, ciao, ciao! ciao.